L'Unione Europea è sempre più presente nella vita di noi cittadini, ma chi comanda davvero nell'Unione? Sentiamo sempre più spesso fare questa domanda, chi comanda in Europa? È chiaro che se fosse tutto più semplice, più democratico e più trasparente, probabilmente non sentiremmo chiederci chi prende le decisioni qua dentro, a Bruxelles. Io posso rispondere chi vorrei che comandasse in Europa, dove vorrei che venissero prese le decisioni in Europa e beh, penso che non ci può essere che una sola risposta, il Parlamento, il Parlamento che è l'unico organo eletto dai cittadini, il Parlamento che è la sede delle decisioni per ogni democrazia europea, invece troppo spesso qui noi vediamo che a prevalere è più l'interesse dei singoli stati membri e non l'interesse dei cittadini europei, quando invece solo un'Europa forte oggi è in grado di dare risposta alle sfide del nostro tempo. Adesso c'è un anniversario importante che è quello dei trattati, l'anniversario dei trattati di Roma, eh, quindi dei trattati istitutivi dell'Unione Europea, noi dobbiamo cogliere quell'occasione per capire quello che abbiamo fatto fino ad oggi e soprattutto per decidere cosa vogliamo fare nel futuro. Io penso che oggi ci vuole un'Europa più vicina ai cittadini e meno disponibile a stare ai riveti e ai controveti degli Stati nazionali. Come giustamente ha detto l'Unione Bonafè, sarebbe bene che il Parlamento, che l'unica istituzione europea direttamente eletta dai cittadini contasse di più, avesse più peso nelle decisioni. Ma chi conta in Europa? In Europa a governare l'Unione Europea sono, oltre al Parlamento, il Consiglio Europeo che è composto dai governi dei, dei Paesi membri e la Commissione Europea. La Commissione Europea è quella che propone le leggi, i governi danno delle indicazioni di massima, la Commissione propone poi la legislazione che viene adottata in concertazione tra commissione, parlamento e di nuovo i governi. È inevitabile che i paesi più grandi contino di più, insomma come in un parlamento nazionale, come in un governo nazionale, chi ha più forza conta di più, non che i piccoli siano completamente esclusi, hanno anche loro eh, i loro spazi, però è inevitabile che chi conta di più, chi è più ricco, chi ha più popolazione abbia più peso. Questo succede sia a livello di governi, e anche a livello di Parlamento, dove i paesi più grandi hanno più parlamentari e dove spesso i parlamentari rappresentano i partiti che sono al governo. In questo momento la Germania, è tra socialisti e popolari della grande coalizione, e ha un'enorme rappresentanza in Parlamento, ad esempio. In questo momento, diciamo, le tre istituzioni lavorano insieme, ma i paesi più grandi inevitabilmente hanno un peso maggiore rispetto agli altri.